Ciao a tutti ragazzi, sono S2004 e oggi siamo in un nuovo video della Pixelmon eh, Allora stavo dicendo, eh, mentre questo cosa ci attacca, ma di tanto lo, lo sconfiggiamo facilmente Allora stavo, non stavo dicendo, allora diciamo, io stavo registrando adesso, però mi sono fortunatamente adesso mi sono reso conto che non stavo registrando l'audio, quindi ho chiuso la clip e ne sto rifacendo un'altra. Allora, cosa è successo? Ho catturato Luxio e ho detto cosa mi è successo nell'ultimo nel, episodio. Ah, sapete che se state seguendo la serie, eh, nell'ultimo episodio ho catturato due Pokémon, però non sono riuscito a farlo vedere perché mi è... ah, tra l'altro ho anche piantato questo arbushell, non mi ricordo se quella parte c'era. Eh, per... Non l'avevo fatto vedere perché si sentivano troppi rumori di sottofondo e mi dava un po' fastidio. Quindi allora cosa è successo? Adesso stavo facendo vedere solo tutti i Pokémon che avevo. Quindi allora facciamo vedere innanzitutto Charmeleon. Lui è un, tipo di, è un tipo fuoco, quindi abbiamo già diciamo una, una categoria. Poi abbiamo Mienfu che è di tipo Lotta e quindi abbiamo un'altra categoria. Poi abbiamo Scorupi che l'ho catturata adesso, vi faccio vedere anche le mosse, le statistiche. Che è di tipo Coleottero o Velenoso, credo si dica così, o Veleno Coleottero. Allora, le statistiche sono ok. Potenza le mosse se diventano brutti colpi, che non so cosa voglia dire, ma va bene. E ha queste mosse, questa qui che è secondo me è inutile. Poi ha Morso che è di tipo buio, veleno spina che è velenoso e coleomorso che è coleottero e si chiama scorupi, non so se l'ho già detto, poi è di, di natura docile che non busta niente, e cioè non, non cambia niente, felicità 70 ed è gigante, ehm, poi abbiamo explode che è di tipo normale che credo che non utilizzerò, non utilizzerò tanto per la squadra ma giusto per allenare gli altri perché siamo tutti diciamo che il mio starter è messo molto male poi il luxo che ho catturato adesso è messo molto male perché è di livello 17 comunque fornisce immunità un delle mosse basate su suono e di statistiche ok poi mosse ah e tra l'altro totalmente a caso tutti maschi senza saperlo perché io non ci faccio mai caso però sono tutti maschio poi abbiamo soltanto riposo di mossa che va bene e di tipo psico. Poi dimensioni normali, felicità 70 e natura sassi che busta la difesa speciale a discapito della, della velocità. E aveva, dove eh, che l'avevo detto, felicità 70. Poi abbiamo l'uxio che ho catturato adesso. Eh, non vi ho fatto l'ho catturato con la frame ball, eh, non so se ho tenuto una, potrei farvi mettere lo stesso la clip dove lo faccio vedere tanto non ho ancora eliminato il video quindi potrei farvi vedere la clip. Eh, poi, eh, mosse a ah, queste qua di ah, lui è un tipo elettrico quindi lui lo teniamo nel, nel team e a queste queste mosse qui statistiche, felicità 200 non so come sia possibile ordinatura adamant, dimensioni grosso adamant che busta l'attacco a discapito dell'attacco speciale quindi probabilmente adesso metterò 3 clip, che una in cui ho catturato scorupi, l'altra in cui ho catturato explode devo, devo curare i Pokemon perché poi mi hanno attaccato e l'altra in cui ho catturato luxio quindi adesso le metterò e ci vediamo dopo. Ok, ehm, allora cosa faremo in questo video? Innanzitutto credo che costruiremo casa nostra e invece credo che porterò, tra l'altro quanto è piccolo questo buffelante, credo che porterò almeno tutti i miei Pokémon al 20 perché ne ho bisogno, perché sono messi un po' male. Eh, c'è tutti i miei Pokémon. porterò alcuni al 20 tipo. proviamo ad attaccare questo qua di livello 50 se non ci stende al primo colpo potremo farli molto male e lui ci ha steso giustamente allora mandiamo Mianfu E fa un bel attacco di tipo mi shotta pure Mianfu giustamente okay. e facciamo ah non so un cavolo ma che cavolo è sto qua che mi shotta tutti cavolo ehm, come funzionano queste mosse questa che è 90 non ci uccidere porca miseria ok siamo riusciti a stenderla ma ad avan tutti esausti meno che luxio. va bene comunque stavo dicendo non li porterò tutti al 20 quindi ci vediamo tra un po Ciao! Allora ragazzi, ho portato tutti al 20 e vi faccio vedere anche che Luxio, no, mosse, ha imparato morso, che è abbastanza forte, però non adesso, probabilmente sarà forte contro quelli che soffrono le mosse tipo buio, però eh, noi non ce l'abbiamo ancora, persone del genere, c'è Pokémon del genere. Quindi, allora, innanzitutto io direi andiamo, eh, a ah, io voglio farla in legno. Questo cosa mi vuole attaccare Charmander, ma noi facciamo i radi drago e lui ci sciotta. Oh, uh, ricorda mosse, ricorda mosse, ti prego dimmi che funzioni anche da esausti, con i Pokémon esausti. Va bene. Muro di fumo non ci interessa. Niente Meditazione, doppia sberla, comete, precisione 100, potenza, qualcosa che ha una potenza alta, non ce l'ha, c'è comete, proviamo comete al posto di botta, e ricorda mosse spano, ah, okay. scorupi, bug, ah, credo sia insetto, in veleno denti. E proviamo privazione al posto di acqua. Pressione. E dove sparisce? Sempre qui explode. Lui ha ah, fantasma e fantastico. Fuoco. Ma questo qui e diciamo che ha un sacco di, di, di mosse. Elettrico, non lo so. Gelo denti ci farebbe utile. Eh, però, forte, più forte di Boac. Sicuro. deve è già di nuovo finito. Qua. Guardiamo, explode, Cos'altro posso mettere? Sgranocchio Boom. Burst. Sgomento. Sgomento. Mettiamo nel posto di Supersuono. Vediamo ancora se c'è qualcosa che potremmo fargli imparare. Pestone, elettrico, non lo so, elettrico, però forse fuoco c'è già altro, ehm. a questo punto eh, teniamolo così, quindi cancella, lui è già scappato, giustamente, luxio Fulmin guarda, ok, direi che sono abbastanza felice di quello che ho trovato, allora ragazzi, ho trovato la lava e spero di riuscire nel mio intento, cioè di fare il portale del nether così, che è l'unico metodo per farlo un po' velocemente, cioè velocemente, per farlo se non hai ancora il piccolo. Allora, ragazzi, eh, dopo un'interminabile attesa, direi che ci sono riuscito. Era meglio lasciare così. Vediamo se si accende. Ok, perfetto. Allora, andiamo nel nether e vediamo. Tanto non ci dovrebbero uccidere. Prego, cavolo, lascia neanche in pietra vediamo generiamo generiamo il nether e vediamo cosa c'è allora qui c'è del quarzo ma non lo prendo qui c'è della terra strana si chiama tained sub natura e eh, va bene prendiamo anche un po' di questo che mi dà pile of ash, ash. perfetto Immaginavo, questa qui è cenere Ok, vedo la luce Allora, ho visto che Dove rompendo le torce. Allora, andiamocene qua Fantasmagoric Inferno Oddio, cosa è? stiamo finendo? Questo togliamo questo qua che non ci serve un purple close room allora a quanto pare se la tengo in mano eh, fa un po' di luce poi oh ma laggiù vedo anche cose che sono meglio allora vediamo che sono anche un po' più raggiungibili per noi quindi allora raggiungiamolo così che cavolo sono tutte ste robe non me l'ha dato ah il legno blu è fantastico io credo che è ovvio che lo prendo. dark food vediamo altro legno però cavolo dobbiamo sprecare per forza questo per farci il banco da lavoro ancora non abbiamo i bastoni perché sennò no, non abbiamo non possiamo avere un'ascia un po' decente ma soprattutto prendiamo il legno bianco eh, perché il legno bianco sarà probabilmente qualcosa del ghost stavo pensando per la cenere però è fantastico questo albero se riuscissimo a avere un saping porca miseria Ora neanche uno me l'ha droppato. Ma invece questi alberi qua. Questo che cos'è? Vai. Vale. Vediamo. hit send. Ah, questo Da solo funghi. Vabbè. Questo anche figata no vabbè una figata assurda ah laggiù c'è anche il redwood che sinceramente ah. su queste qua ok non mi pongo sono pure durissime e non me ne droppa il redwood laggiù ce n'è qualcuno un po' più a portata di mano direi e credo sia quello vediamo speriamo che si prenda con l'ascia cos'è? blockwood eh, ok quello rosso perfetto ce l'abbiamo allora ragazzi, eh, sì, ho stoppato un attimo la registrazione perché se registro troppo poi non me le prende più. Ma ah, Mettiamo qui tutti i materiali per la casa, quindi il ferro ci potrebbe far utile. Questo no, quello no. Ma dove c'è? Cioè, no, ma do magari quello sì. Questo vediamo se riesco a piantarlo. Questo sì, vediamo se piantano questi, ok, perfetto, allora piantiamoli totalmente a caso tipo così così e così sperando che crescano darkwood tipo qui perfetto che so ci servisse la netherrack, no a quanto pare no e... vediamo altro legno questo tutto questo legno qua ci potrebbe fare utile anche quello lì. Se anche se non mi piace, mettiamolo lo stesso. Il Tigerfoot lo voglio piantare quindi non so proprio bene dove ma tra l'altro quell'albero che avevo piantato io. Probabilmente è cresciuto ed ero io che l'avevo piantato. Quindi gli alberi crescono. Poi dovremmo settare lo spawn, ma non so quali Pokémon ti droppino la lana. Iniziamo a mettere anche a posto questo Questo ci servirà di sicuro Ecco, credo che il video sia finito così Abbiamo fatto abbastanza cose Questo non deve andare qua Abbiamo fatto abbastanza cose Laggiù c'è un Pokémon stranissimo Ma la spawna sempre di tutto Cos'è sta roba? Che non ho mai visto in tutta la mia vita e vola ed è inquietantissimo ed è un boss leggendario. Va bene dai, proviamo a stendere. Ah, tra l'altro anche quell'albero lì vorrei che nascesse. Stendiamo solo più il nostro ultimo Pokémon. Prima di finire. Quindi la prima... i Goldfish. Golden come si chiamano. Magic Arp, vabbè. Facciamo fuori loro che ci hanno rotto le scatole. Perfetto, l'abbiamo uccisi tutti, ci cioè hanno droppato solo del pesce, speravo in qualcosa di meglio. Comunque abbiamo parlato di Charmeleon a livello 21. Abbiamo visto anche qualcosa in Eccans. Va bene, eh, il video finisce qui, ciao!